Abbiamo un problema, cerchiamo una soluzione. Proviamo a vedere se qualcuno più saggio di noi può darci uno spunto. Là vedo Socrate con uno schiavo che parlano. Vediamo cosa stanno dicendo. Avviciniamoci. O oh, schiavo di Menone, ho per te una domanda quest'oggi. Se il lato di questo quadrato ABCD è di due piedi, quanto sarà il lato di un quadrato con superficie doppia? Evidentemente il doppio, Socrate. Tu quindi dici che da questo lato lungo il doppio si genererà una superficie di otto piedi con i quattro lati uguali, giusto? Sì. Ma guardando la figura, non è forse venuto un quadrato che è il quadruplo del quadrato di partenza? Stai forse dicendo che il quadruplo e il doppio sono la stessa cosa? No, per Zeus. Allora il lato sarà di tre piedi. Ma tre volte tre piedi quanto fa? Fa nove. Dunque neppure dal lato di tre piedi si genera la superficie di otto piedi. No, certo. E da quale lato allora? Prova a dircelo con esattezza. Per Zeus non lo so. Vedi Menone quanto è progredito? Prima non sapeva quale fosse il quadrato di otto piedi e neppure adesso lo sa, ma allora credeva di saperlo e non si considerava in difficoltà. Ormai invece si considera in difficoltà e poiché non sa non crede neppure di sapere. Questa linea, condotta da un angolo all'altro dentro ognuno di questi quadrati, non divide in due ogni quadrato? Mm, sì. Bene, chiamiamo questo segmento diagonale. Quindi il quadrato di superficie doppia, come dici tu, schiavo di Menone, sarà quello che ha come lato questa diagonale. Dopo aver ascoltato questo emozionante dialogo tra Socrate e lo schiavo di Menone, poniamo un nuovo interrogativo ai nostri brillanti studenti. Questa volta abbiamo un triangolo ABC che abbiamo ottenuto dividendo a metà il quadrato ABCD. Andiamo a costruire sui lati del nostro triangolo tre quadrati. Il quadrato che vedete in verde costruito sul lato BC, il quadrato che vedete in rosso costruito sul lato AB e il quadrato che vedete in azzurro costruito sul lato AC. Cosa riusciranno a dirci i nostri brillantissimi studenti sulle relazioni tra questi tre quadrati? Allora, sicuramente A e B sono due quadrati uguali, perché hanno lo stesso lato, perché i cateti del triangolo sono uguali. In più, A e B sono ognuno il doppio del triangolo, perché se li dividi in due, ottengo proprio due volte il mio triangolo. Per quanto riguarda C, Socrate ha appena dimostrato che C è formato da quattro triangoli, quindi diventa facile. Se A vale due triangoli, B vale due triangoli, C vale 4 triangoli, A più B uguale C. Sì, ok, ma questo funziona con i cateti uguali. Se i cateti fossero diversi? Proviamo. Prendiamo ad esempio 3 e 4 cm come cateti, le aree sono 9 e 16, sommate fanno 25, funziona. E poi un'altra volta, proviamo ad esempio 6 e 13 centimetri, le aree sono 36 e 169, sommate 205, funziona lo stesso. Ma che bravi i nostri studenti, mettiamoli alla prova ancora una volta. Se doveste dire a parole quello che avete scoperto finora, cosa direste e soprattutto come lo direste? Se proprio dovessi dire denunciato sarebbe del tipo in ogni triangolo rettangolo il quadrato costruito sull'ipotenusa è uguale alla somma dei quadrati costruiti sui cateti. Sì, sì, sono d'accordo anch'io questa volta. Però direi la frase in modo leggermente diverso. Direi che quello che abbiamo capito è che se il triangolo è rettangolo allora il quadrato costruito sull'ipotenusa è uguale alla somma dei quadrati costruiti sui due cateti. Signori, ma che bravura i nostri studenti! Se non siete emozionati, dovreste esserlo, perché anche se con strade diverse sono arrivati a formulare un teorema che non è famoso, è famosissimo, è il teorema di Pitagora, non ditemi che non l'avete riconosciuto. Certo, ce l'hanno dato in due versioni leggermente diverse, abbiamo avuto una versione che possiamo chiamare una versione dichiarativa, ossia in ogni triangolo rettangolo il quadrato costruito sull'ipotenusa è uguale alla somma dei quadrati costruiti sui cateti. E l'altro studente ci ha dato invece una forma che possiamo chiamare condizionale. Se un triangolo è rettangolo, allora il quadrato costruito sull'ipotenusa è uguale alla somma dei quadrati costruiti sui cateti. Sono due formulazioni diverse, ma il teorema è esattamente lo stesso, è sempre il teorema di Pitagora. Sì, però parliamoci chiaro. Tutto quello che ha trovato lo schiavo di Menone, tutto questo discorso, nella vita reale, ma dai, ma quando mai mi servirà? Ti faccio subito vedere un esempio in cui tutto questo ragionamento ti può essere utile. Allora, io di solito vado a prendere le pizze per la famiglia e prendo una pizza normale e una pizza maxi, che è una pizza un po' più grande. Entrambe le pizze ovviamente sono rotonde e sono in delle scatole di cartone quadrate. Le scatole sono fatte in modo che i bordi di queste scatole tocchino le pizze. Ora, la pizza maxi costa il doppio di una pizza normale, e quindi a volte mi chiedo, ma mi conviene davvero prendere una pizza maxi o mi conviene prendere due pizze normali? Sì, ok, tenendo merito. Serve, serve, ho capito. Questo problema lo lasciamo fare a voi, dai, pensateci. Come dite? Volete un piccolo aiuto? Va bene, dai, eccolo.